Ma spesso noi parliamo di modelli orizzontali e tutta l'attività di UsuOS è basata su quest'idea del modello orizzontale e il nostro modello di intervento eh, più sviluppato che il modello multi continua a parlare dell'orizzontale allora questa idea dell'orizzontale, del fatto che eh, si passa da un mondo triangolare da un mondo verticistico dove c'è... Un capo, cioè, poi dopo tutta una serie di, di, di, di quadri intermedi, poi dopo ci sono gli operativi, e questo bel triangolo. No? Invece, diciamo, ma passiamo a un modello orizzontale in cui c'è cioè, un modello di responsabilità diffusa, in cui eh, tutti sono impegnati a far andare avanti il, il tutto in maniera collettiva. No? E, e perché tutto questo? Cioè, qual è il vantaggio? No? Qui c'è chiedono spesso, ma funziona tanto bene il modello piramidale, cioè è lì da sempre. Ed è vero, è lì da sempre è lì da sempre. Eh, eh, se voi aprite un qualsiasi sussidiario, quantomeno sussidiario ai tempi dei nostri, c'è no? questo modello piramidale, no? Sopra c'è il vassallo, il vassorio, il vassini qui sotto gli operativi. E, e qual è il vantaggio? Perché è ancora lì? Perché dal medioevo è ancora lì? Perché ancora siamo fatti? Perché le aziende sono fatte a triangolo? Allora eh, ci sono mille, chiaramente, interpretazioni, però quello che, che, che, che, che, che pensiamo noi è che alla fine sia un modello che accontenta un po' tutti, no? perché l'interno della sua struttura dà in modo eh, a chi ha desiderio di potere, che chi è desiderio di autorizzazione, che chi vuole emergere l'idea di poter scalare, di poter avere il vertice, no? Essere, gestire e chi invece preferisce essere di responsabilizzato chi eh, altre cose nella vita chi per mille ragioni eh, vuole separare il proprio la propria realizzazione il proprio lavoro può stare sotto dice ma io sono di responsabilizzato qualcuno mi dice cosa fare lo faccio da qui a qui e allora apparentemente tutto funziona e invece il modello che proponiamo noi modello orizzontale è un modello in cui eh, tutti hanno responsabilità, tutti si devono interessare, eh, e però sono anche tutti interdipendenti, sono tutti dipendenti anche dagli altri. E quello che fai tu influenza quello che succede nella mia vita professionale, e quello che faccio io influenza tanti altri, e tutti quanti dobbiamo essere responsabili per quello che facciamo, e allora qual è il vantaggio, no? Cioè non c'è un capo sopra, non c'è un capo assoluto e uno non ha questa idea di poter arrivare ad avere il potere, no? Non soddisfa per niente il desiderio di potere. E però non c'è nemmeno la possibilità di essere totalmente così sugli allordi, mai decidete voi. Faccio... No, perché ti viene richiesto costantemente di esserci, di pensare, di, di, di, di mettere pensiero, di mettere eh, responsabilità in quello che fai e quindi apparentemente non, non, non, non va bene nessuno, no? e però... e però, no, e però poi questo modello invece piramidale, questa vera piramidona che funziona tanto bene ma funziona poi veramente così tanto bene, perché... perché poi, no? Eh, se avete avuto... o se conosci qualcuno che ha avuto, e tutti conosciamo, siamo stati in condizioni di essere in qualche modo al vertice, a piramide, o vicino al vertice a al piramide allora sapete benissimo no, che essere lì sì, ti dà potere ma a parte il fatto che comunque avrai sempre qualcuno più sopra, no? però ti dà potere ma questo potere è un potere affettivo eh, tu veramente decidi quello che succedono? e la risposta è no, perché tu in realtà eh, sei lì hai tante responsabilità, puoi decidere delle cose ma in realtà tante cose non le sai cioè proprio non le sai non sai cosa succede sotto non sai cosa succede nell'organizzazione. E più la piramide è grande, più dici, ah, sono dentro un canzio potere. Ma tu non, non sai cosa succede. E c'è da qualche parte qualcuno che sta commettendo un errore e che tu nemmeno conosci, che non vorrebbe che lo commettesse, ma che in qualche modo dipende da te. Questo errore capita, succede, tu sei responsabile e, e non riesco a fare niente. Eh, ah, ma sì, devi gestire il sistema. Non ho capito, va bene, per gestire il sistema. Ma in realtà tu sei lì e tante cose non le sai. Non sai cosa succede. E allora tu hai... Il potere sì, è il potere, ma, ma in realtà tante cose ti sono pacche dell'autoregolamentazione e, e succedono i eh, problemi e tu non sai perché sono generati, non, non, non cadi al perro. E, e invece quando si sotto no, dici ma sono tranquillo, sono tranquillo, nessuno che vuole pescare. No, non è vero, non è vero che sono tirato un pescato, per cui dopo c'è qualcuno che arriva e ti dice ma tu hai sbagliato e ti imputa. La conseguenza di una tua scelta, Dici, ma io non mi io sono indipendente. No, tu e hai... te. E quindi per realtà la responsabilità ti, ti ricade, no? Però non hai gli strumenti, perché magari ti viene richiesto di, di, di operare delle scelte quotidianamente ti dico, ma devi decidere, ma decidere cosa? Magari senza aver mandato, senza avere nessuna retribuzione che ti paghi quella responsabilità. E però è richiesto che tu lo faccia. E allora tu sì, volevi essere responsabilizzato, ma non ti dà quella posizione la cosa che veramente cercavi c'è cioè la tranquillità, la serenità, non ce l'hai, non ce l'hai Sei indipendente, non ce l'hai. Perché c'è sempre la carogna per parte. e quindi no, e quindi sei al vertice, ma il potere? No, non il potere. Ha le responsabilità e tante opacità. E se va tutto bene, sì, va bene, magari anche qualche soldo, ma nemmeno curiosità. E allora il modello orizzontale invece... Che non è una nuvoletta in forme, è soltanto un diverso tipo di sistema. Riducendo le, la distanza fra i singoli elementi del sistema, che cosa ti dà? Ti dà per tutto libertà. Libertà perché eh, non devi rispondere ad altri se non in forma collettiva. E la risposta è veloce, immediata. Tutti sanno qual è il tuo ruolo e nessuno ha un'aspettativa che vada al di là di una reale conoscenza di quello che sei. Sei tu come persona, oltre che come ruolo, ma vieni tu per quella persona, come ruolo. Ma soprattutto ti dà il controllo. Il controllo, perché l'intero sistema, la gestione, la possibilità di intervenire sull'intero sistema torna nelle tue mani, grazie al fatto che la struttura è più orizzontale. Allora, hai meno potere rispetto a un vertice? Boh, forse, sì, certo, perché devi mediare con altri. Però in questa mediazione... A parte il fatto che hai tanti altri che ti possono aiutare e che possono anche, eh, in qualche modo, limitare i danni delle tue defiance, per tutti sbagliamo. Siamo stanchi, pff, ok, sei al vertice, sei stanco. E quindi? No, invece tu sei dentro lo sistema, quindi se sei stanco, altri possono fare cose. Devi andare via una settimana, devi staccare due settimane, lo puoi fare. Non succede niente. Eh... Ma anche se tu invece vuoi avere un ruolo più operativo, ma comunque è un elemento di responsabilità minore forse, ma comunque all'interno del sistema orizzontale tu puoi mettere dentro quello che vuoi senza che nessuno a un certo punto dall'alto da 12 piani sopra venga a farti delle richieste che non sai, non puoi, non immaginavi di dover soddisfare ecco, questo non succede allora, eh, sono due modelli sono due modelli diversi e noi non diciamo che uno sia migliore dell'altro però noi diciamo pensateci volete veramente un modello medievale volete veramente sì che siate al top sì che siate ai livelli più bassi dell'organizzazione, sì che siate in mezzo ma volete veramente vivere in una piramide medievale volete veramente avere quel potere ma con tutte l'opacità sulla struttura volete veramente avere quella di responsabilizzazione ma con l'assenza di tranquillità non lo so noi diciamo quanto meno iniziare a pensare che possa essere un modello orizzontale, un modello certo dove c'è meno potere, c'è meno responsabilizzazione, ma c'è molto più controllo e c'è molta più libertà. Ecco, noi questo, eh, questo proponiamo e, e, e, e francamente in questo mi crediamo.